Eh, grazie a tutti. Eh, quello che noi oggi mostreremo è la, uh, il, la prima, le, le prime attività che la Regione Emilia Romagna ha cominciato a svolgere sul tema del giardino storico. E, è un tema di fatto nuovo per l'amministrazione regionale, fino adesso eh, diciamo che eh, l'approccio è stato un approccio di tipo eh, di valorizzazione, di promozione, la rassegna di Milverde dal 2014, come già stato detto, ha portato alla conoscenza di questi luoghi e, eh, e alla diffusione e, alla, e al viverli in qualche modo attraverso le, eh, le esperienze delle associazioni che hanno partecipato negli anni precedenti anche questo alla rassegna, ma questa volta si è voluta, da quest'anno, dall'anno scorso si è voluto approcciare al tema del giardino storico in modo Uh, più scientifico, in modo più tecnico, in modo da affrontare eh, il, il tema del giardino storico eh, come uno dei temi eh, su cui la Regione Emilia-Romagna vuole investire, in quanto come abbiamo avuto modo di, eh, diciamo, di capire dall'intervento del dottor Lamastra è un, un bene culturale eh, assolutamente primario, non, eh, ancorché magari non estremamente diffuso in termini di conoscenza e quindi eh, la nostra intenzione è stata proprio quella di cominciare a capire che cosa c'è nella regione Emilia Romagna. E abbiamo quindi eh, cominciato da un piccolo nucleo che era il nucleo dei, diciamo, del eh, presente sul nostro eh, archivio del patrimonio culturale e da qui abbiamo cominciato a raccogliere Nuove informazioni, eh, nuovi documenti per poter appunto cominciare a costruire il, eh, il tracciato di quelli che sono i giardini eh, della regione Emilia Romagna. A questo punto lascio la parola a, alla collega Giovanna Daniele che è l'artefice di, eh, di questo primo catalogo, il quale come anche già detto eh, dal dottor Lamastra non è eh, il punto di arrivo ma è proprio il punto di partenza. Prego Giovanna. Grazie Fabio, buongiorno a tutti. Eh, come diceva Fabio, la nostra attività eh, eh, necessariamente doveva partire da un'azione di conoscenza, quindi di eh, arricchimento delle conoscenze già in essere, aggiornamento di queste conoscenze e tentativo diciamo di prima catalogazione. Eh, eh, siamo partiti appunto da una banca dati che era un piccolissimo nucleo che già esisteva come archivio dell'IBC e... Eh, su questo primo archivio abbiamo lavorato acquisendo i dati del um, segretariato per l'Emilia Romagna del Ministero, quindi i dati dei beni tutelati, dei parchi e giardini tutelati con vincono. A questo primo nucleo di ehm, elementi abbiamo aggiunto un'altra ricognizione dati e poi vi farò vedere i risultati di questa ricognizione che sono a mio avviso estremamente interessanti. Da qui nascerà, e eh, si svilupperà, speriamo, in tempi anche abbastanza rapidi, un progetto di classificazione dei giardini regionali che speriamo possa essere in linea con l'attività che il Ministero sta portando avanti sulla catalogazione a livello nazionale. Questo è il nucleo da cui siamo partiti, il catalogo Pater dei parchi e giardini che era nato con una finalità abbastanza diversa da quella della catalogazione dei giardini storici, era nato come un ehm, archivio che aveva finalità di valorizzazione più che altro delle alberature di pregio e quindi il focus di questo primo archivio era sugli alberi, sugli alberi monumentali e sugli alberi meritevoli diciamo, di valorizzazione e conoscenza. Incidentalmente ovviamente questi alberi sono eh, quasi sempre dentro i giardini storici e quindi questo era sicuramente il nucleo da cui partire. E, e il primo lavoro è stato quello di concentrarsi sull'individuazione di quali di questi giardini storici erano tutelati con un provvedimento ehm, da codice urbani. Abbiamo fatto questo piccolo aggiornamento e questa è la distribuzione che i risultati che sono venuti fuori per un totale di 100 giardini storici di parchi e giardini catalogati, 60 avevano una dichiarazione di interesse culturale sensi dell'articolo 10 del codice urbani e 4 erano dichiarati di interesse esaggistico ovviamente questo come dicevamo era proprio veramente il punto di partenza a cui, eh, a cui sono stati aggiunti tutti i dati del segretariato regionale per l'Emilia Romagna un'importante collaborazione con l'associazione Parchi e Giardini d'Italia e con l'associazione di More Storiche e um, un lavoro su uh, una parte della, della grande bibliografia esistente, siamo partiti da quelle che vedete qui indicate, quindi i lavori del professor Cazzato e i lavori di, del dottor Antonini. E con queste realtà con cui siamo venuti in contatto abbiamo stretto delle collaborazioni formali ehm, perché il nostro intento è proprio come si diceva anche prima quello di fare rete, di arrivare a una catalogazione, un censimento che siano condivisi non solo come criteri di classificazione prima di tutto, ma anche poi proprio come esito della classificazione del catalogo finale. Ecco, il risultato di questa raccolta di dati e messa a sistema ci ha consentito di creare questo primo database dal quale pensiamo si possa cominciare a lavorare sulla selezione di merito dei parchi e giardini storici. Quindi questo è un primo grande contenitore nel quale a nostro avviso dobbiamo andare a a selezionare, individuare fare delle gerarchie, fare delle categorizzazioni di, di merito di tipologia eccetera eccetera quindi lavoreremo a partire da questo. Questo database è quello che formalmente è stato poi eh, fornito ad Apgi, ad Ades a tutti i nostri eh, referenti e interlocutori quindi anche all'associazione di more storiche è stato condiviso con le soprintendenze sempre nell'ottica che vi dicevo prima della massima eh, condivisione e collaborazione possibile con tutte le istituzioni coinvolte su questo argomento. I numeri, i numeri sono significativi, abbiamo più di 1100 record censiti sul territorio, questa è la loro distribuzione eh, sul territorio regionale, come vedete abbiamo usato la parola potenziali, giardini storici, perché come vi dicevo su questo ci sarà da lavorare e ci sarà da cercare anche prima di tutto i criteri di catalogazione di questi giardini e, di questo mondo più di 900 sono eh, parchi e giardini tutelati con un decreto di tutela questi decreti di tutela c'è da specificare che sono di tipologie anche abbastanza differenti, ci sono delle tutele che sono nate ehm, riferendosi esclusivamente al parco giardino, quindi sono delle tutele esplicite sul parco giardino, ve ne farò vedere degli esempi, giardini Margherita per intendersi a Bologna, sono giardini che sono tutelati come parco giardino. Una grandissima quantità di questi parchi giardini hanno una um, tutela che è primariamente riferita all'immobile, al palazzo storico, alla torre, alla casa, alla casa, eccetera. E quindi il parco giardino è tutelato, noi abbiamo individuato la parola come bene accessorio per intendersi, ma è una delle tipologie di tutela presenti nel decreto. Quindi 931 sono quelli che sono tutelati ai sensi dell'articolo 10, sia come bene primario diciamo, che come bene accessorio, 147 sono parchi e giardini che sono stati eh, estratti da questo catalogo ma che nel decreto di tutela non hanno neanche la citazione della presenza del parco e giardino, quindi esistono, sono abbastanza riconosciuti come giardini di valore ma nel decreto di tutela non sono neanche menzionati, ve Me ne farò vedere anche di questi degli esempi. 54 sono invece dichiarati di notevole interesse paesaggistico, quindi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto del 2004-42, questa vedete la distribuzione sul territorio regionale dati ehm, gentilmente forniti da Apgi e da Azi sono questi, sono dati dal punto di vista numerico molto significativi perché Apgi ha censito più di circa 200 giardini, parchi e giardini associati a dimore storiche, Adzi ne ha censite 89 riconosciute con parco giardino di valore. Una parte di questi numeri una parte di questi beni sono dichiarati di interesse culturale con giardino compreso diciamo nell'elemento eh, della tutela, una parte sono eh, tutelati ai sensi del codice urbano senza citazione del giardino, una piccola parte sono di interesse paesaggistico, una parte non irrilevante non è tutelata dal codice i dati che provengono dalle fonti bibliografiche che ho citato, quindi eh, i lavori del professor Cazzato e di dottor Antonini, anche questi sono numeri importanti, 77 e 350 rispettivamente, e sono molto interessanti perché rappresentano eh, la fonte più consistente in termini di record non catalogati ufficialmente e non tutelati. Questo è proprio per farvi vedere la distribuzione sul territorio di quello che si diceva fino ad ora, i PNRR, quelli in verde sono i 100, 103 eh, candidati, quelli con la stellina sono i 9 che hanno superato la selezione e che quindi adesso affronteranno i problemi derivanti dalla gestione di questi finanziamenti. Ecco, allora il nostro obiettivo qual è a partire da questo? Eh, lo ribadisco, è quello di arrivare a ehm, un livello di conoscenza stabile, condiviso a livello regionale e condiviso con il livello nazionale e poi partire con delle importanti azioni di valorizzazione, prima la conoscenza e poi necessariamente la valorizzazione. E questo lo faremo analizzando e rientrando dentro le schede del segretariato con il, con il quale abbiamo un rapporto di interscambio continuo per migliorare, arricchire la documentazione presente all'interno proprio del, del, del segretariato. Poi vorremmo lavorare a, eh, sempre in parallelo con il Ministero che abbiamo già visto sta lavorando a una ridefinizione, a un miglioramento della scheda di censimento e quello è, è molto interessante anche per noi perché da quello che abbiamo visto queste schede sono appunto un po' antiche come struttura, come diceva. Ehm, il dottor Ramastra e andrebbero probabilmente snellite ai fini di un censimento, eh, di un primo censimento, ma forse anche di un censimento eh, più diciamo, profondo e di dettaglio. E poi per noi è molto importante ai fini della valorizzazione anche la eh, documentazione iconografica e eh, ovviamente derivante da una serie di verifiche sul territorio. Quello che possiamo fare e che vi faccio vedere nel concreto con due esempi rispetto alla documentazione presente sul segretariato che in alcuni casi è carente, questo è un esempio molto concreto che chiarisce benissimo quello che sto dicendo, questo è eh, il palazzo Panciati Chifiantini, una delle dimore alzi eh, più rilevanti dell'Emilia Romagna che ha un giardino storico curatissimo, meraviglioso, valorizzato, tenuto perfettamente e che nel decreto di tutela eh, del codice urbani non ha nessun riferimento nella descrizione storico-artistica legata al decreto della tutela. Sebbene questo sia, lo faccio vedere dopo una foto, ma insomma lo conoscete tutti. Questo invece è l'esempio che vi facevo prima, i giardini in Margherita, un decreto di tutela primario attribuito direttamente al giardino Margherita e come tale la relazione storico-artistica si concentra nella descrizione di tutti gli aspetti di valore assolutamente sulla storia del giardino, da tutti i suoi punti di vista. Tra questo e quello di prima c'è un'infinità di sfumature sia a livello di contenuto descrittivo, sia a livello di documentazione presente nel segretariato e, e quindi quello che si vorrebbe fare dal nostro punto di vista è anche quello di arrivare a uno standard che sia piuttosto omogeneo come raccolta di documentazione a corredo di questi beni. Questa è la scheda il CCD di cui parlavamo prima, una scheda un po' complessa, farraginosa e sulla quale appunto come vi dicevo stiamo lavorando per capire se anche andando in campagna ci sono degli elementi che è fondamentale portare dietro nel momento in cui visivamente si fa la classificazione o se ci sono delle cose che si possono alleggerire o magari sostituire con cose con elementi utili da catalogare o che non siano compresi. Ecco, Questo è un po' velocemente il lavoro di catalogazione e catalografica che stiamo facendo con alcuni degli esempi e delle tipologie dei paesi. E giardini questo è il giardino della villa panciati chifantini che vi facevo vedere prima di morazzi mantenuta in modo ottimale valorizzata costantemente aperta al pubblico e eh, attraverso circuiti di visita e di valorizzazione e questo è un altro degli esempi di cui vi parlavo prima quindi questo è un bene tutelato dal codice urbani nel quale il parco giardino è considerato esistente, quindi facente parte della tutela, ma è un giardino completamente abbandonato che seppure un tempo magari aveva una, eh, come dire, un fasto del passato, adesso l'ha perso. Non conserviamo documentazione storica e quindi non possiamo neanche leggere il disegno pregresso. Quindi questo, diciamo, da questo a quell'altro, come vi dicevo, c'è una gamma di sfumature infinita all'interno della catalogazione presente in questo momento. E, niente, spero di avervi dato un quadro abbastanza completo, adesso ripasso la parola a Fabio che eh, diciamo, si concentrerà più sulle azioni di valorizzazione che da qui in avanti, a partire dal lavoro di conoscenza che approfondiremo, si potranno poi fare. Grazie a Bene. Diciamo che eh, non abbiamo atteso la conclusione dell'attività di, di catalogazione per cominciare una prima azione di valorizzazione. Diciamo che le due cose possono andare in parallelo. Chiaramente ci si aspetta che una volta... Uh, maturo il lavoro sulla conoscenza dei giardini storici, questa attività di valorizzazione cresca sempre di più e eh, coinvolga sempre di più il territorio. Comunque in, diciamo, le prime azioni che abbiamo potuto fare sono state innanzitutto eh, verificare, eh, incrociare eh, la, la banca dati dei giardini storici, così come l'avete vista, con le banche dati delle altre emergenze che possono in qualche modo relazionarsi col giardino storico. E abbiamo eh, immaginato anche dei finanziamenti che potessero facilitare azioni di valorizzazione, ehm, abbiamo sui nove giardini storici di proprietà regionale eh, in mente di prevedere in collaborazione col settore patrimonio delle azioni di, eh, di conoscenza dei giardini e anche perché no eh, delle azioni di valorizzazione e di recupero di, questi, di questa proprietà regionale e attività di eh, conoscenza, organizzazione e promozione e la programmazione dell'offerta formativa dei giardinieri d'arti di cui avete già avuto una, una, una rappresentazione da parte del dottor Lamastra. Ecco, il primo, il, la prima azione che abbiamo fatto è stata appunto quella intanto di incrociare, dicevo, il, il, i giardini storici eh, del nostro catalogo con altri cataloghi, in particolare abbiamo... Eh, estratto quelli che sono i musei, le case degli illustri del nostro catalogo pater, del patrimonio culturale regionale e abbiamo incrociato il dato con quello eh, dei giardini in modo da verificare quali case museo e quali musei hanno un giardino eh, storico, eh, inteso come appunto tutelato ai sensi del decreto ma a questo punto, visto che i dati li abbiamo aggiornati abbiamo aggiunto una serie di elementi, anche quelli che hanno un giardino anche non tutelato, ma che però è stato segnalato nelle altre banche dati o bibliografia che abbiamo rappresentato prima. Quindi questo consente intanto di avere eh, diciamo consapevolezza del fatto che eh, istituti culturali, musei, case degli illustri, che sono già un elemento di per sé, eh, del nostro patrimonio culturale avere appunto la consapevolezza che hanno un elemento in più, un elemento aggiuntivo che può essere valorizzato in concomitanza col museo e la casa museo o a sé insomma, quindi questo può dare, darà sicuramente luogo a eh, progetti di valorizzazione eh, del, dei due elementi in modo da mettere, da, da costruire una rete e una e un, eh, diciamo, e attività di conoscenza e promozione che consentano di, eh, di inglobare. Anche eh, la realtà del giardino in quello che è il sistema eh, di questi, eh, dei musei e delle case degli illustri della regione e altro necessario imprescindibile confronto è stato quello con la banca dati degli alberi monumentali. Ecco questa banca dati è una banca dati estremamente matura presente all'interno eh, diciamo del nostro catalogo patrimonio culturale che attualmente è in fase di revisione da parte eh, del settore ambiente eh, della, della regione e, ehm, e che appunto rappresenta sia gli alberi monumentali d'Italia, questo è decisamente un dato eh, fatto e finito Concluso eh, in capo al MIPAF in termini di, di titolarità, e eh, schedato, fotografato e completo, e da una serie di alberi eh, regionali che invece derivano dall'individuazione dall fatta dal lontano 1977 con la legge 2, eh, che è stata una delle prime leggi: anzi, la prima legge di tutela degli alberi monumentali a livello nazionale, e che eh, è in fase di revisione e di aggiornamento, e, ehm, e quindi, eh, diciamo, probabilmente. Crescerà come numero e, e, e verrà finalizzato e completato. E chiaramente, come diceva anche Gianna, prima eh, gli alberi monumentali e i giardini storici vanno quasi a braccetto, direi, cioè. Ed è, ed, è chiaro, ed è chiaro, ce n'è uno, lo vedremo nella, eh, nella reggia di Colorno, eh, che è proprio un albero monumentale d'Italia. Quindi eh, è, è, in, è logico, viene automatico, eh, co, eh, diciamo, immaginare un, dei progetti di valorizzazione e di tutela che mi rappresentino l'albero monumentale come uno degli elementi che possano portare alla conoscenza del giardino e alla, eh, come dire, alla sua valorizzazione e poi ci sono appunto abbiamo detto dei finanziamenti regionali noi abbiamo immaginato un, un bando eh, e lo abbiamo non solo immaginato ma l'abbiamo messo in pratica eh, il quale eh, lo abbiamo chiamato appunto passeggiate patrimoniali natura cultura l'abbiamo diciamo rivolto ai comuni della, della regione che fossero o proprietari o gestore o gestori di giardini storici eh, tutelati in questo caso quindi che avessero un, un provvedimento di tutela o che fossero individuati o ai sensi dell'articolo 10, 136, ma anche articolo 152, 142 del, del codice, quindi che avessero in qualche modo una relazione con il codice. E eh, questo bando eh, ha, avut, ha la finalità di valorizzare il giardino storico attraverso azioni che possono essere attività di ricerca, approfondimento e divulgazione su eh, quelli che sono i documenti eh, che si possono trovare sul giardino eh, e che quindi che possano essere in qualche modo in modo messi eh, a disposizione eh, di, degli interessati, della popolazione e condivisi, ma anche eh, eventi, organizzazioni di eventi culturali che vedano nel giardino eh, il luogo, il palcoscenico nel quale essere rappresentati. Questo bando eh, si chiuderà oggi, quindi oggi è l'ultimo giorno per la presentazione delle candidature, alle ore 17 scadrà il tempo massimo per poter presentare le domande e quindi da partire dalla settimana prossima eh, cominceremo con la valutazione di questi progetti e la verifica effettivamente dell'interesse perché poi sono, diciamo che questa è stata la prima volta che abbiamo fatto un bando di questo genere, il tema del giardino storico come abbiamo detto è un tema nuovo, quindi tutto quello che stiamo, che stiamo rappresentando presentando oggi è anche un po' sperimentale, no? Stiamo eh, sondando il terreno per capire effettivamente eh, quanto questo tema eh, abbia risposta, in questo caso rispetto ai comuni, ma anche rispetto a tutta la comunità eh, della regione. Eh, poi velocemente ma già Carlo ha rappresentato quelli che sono i giardini storici della regione quindi procedo velocemente, qui è la loro distribuzione territoriale eh, e poi c'è il tema dei giardinieri d'arte è già stato rappresentato dal dottor Lamastra, eh, noi qui eh, raccontiamo quello che come regione abbiamo fatto, eh, la regione Emilia Romagna ha deciso spontaneamente di aderire a, a questa proposta di eh, formazione dei giardinieri d'arte perché il ministero ha previsto questa formula, cioè non ha uh, uh, in qualche modo. Obbligato eh, l'intero territorio nazionale a istituire corsi di formazione per i giardinieri d'arte. Ha fatto una sorta di call informale eh, chiedendo alle regioni interessate se appunto volessero entrare in questa, eh, in questa sfida perché è decisamente una sfida. La regione Emilia-Romagna ha raccolto, ha raccolto l'invito eh, e eh, tramite una collaborazione tra il settore patrimonio culturale e il settore educazione, formazione, istruzione e lavoro ha cominciato a costruire l'offerta formativa. Eh, la costruzione dell'offerta formativa previsto innanzitutto prevede la firma di un accordo tra il Ministero e la Regione per quanto riguarda appunto i giardinieri d'arte, è una firma che avverrà a breve perché l'accordo è già stato ehm, approvato dalla Giunta Regionale eh, e di conseguenza siamo in attesa di una firma formale il quale accordo fondamentalmente regolerà i rapporti tra il Ministero e la Regione in termini anche di responsabilità e di azioni da fare in merito al raggiungimento degli obiettivi che sono per la regione 97 giardinieri d'arte in due anni per un valore totale di 601.400 euro, 601 euro di, eh, di investimento. E, e Dalla parte invece della formazione è già stata individuata, la, approvata la scheda di quelle che sono eh, la rappresentazione della figura del giardiniere d'arte, le funzioni e le attività sulla base del la scheda ministeriale che era stata condivisa e è già pronto il bando per, che individuerà gli enti di formazione e che do, è già stato approvato siamo in attesa appunto della firma dell'accordo per dare il via che individuerà gli enti di formazione che si occuperanno appunto della Uh, realizzazione di questo obiettivo del PNRR che è un obiettivo come dicevamo, come dicevamo prima uh, decisamente uh, importante diciamo. E noi, in, diciamo noi è un'azione quella che eh, sarà compito dell'ente di formazione quella di trovare anche i luoghi dove realizzare i tirocini perché è una parte fondamentale quella dell'attività pratica per quanto riguarda la formazione noi grazie appunto ai rapporti che avevamo intessuto con eh, l'associazione di more storiche italiane abbiamo già sondato un po' il terreno per capire la loro disponibilità ad accogliere eh, i, i, diciamo, gli studenti di questi corsi per poter fare pratica e, e questa disponibilità è stata, è stata data diciamo c'è da parte eh, di que, diciamo, dei privati quindi a questo punto stiamo parlando dei privati l'apertura a poter accogliere i, i luoghi di formazione a diventare luogo di formazione quindi ehm, questo io lo ritengo importante e lo ritengo un ottimo segnale da parte eh, anche del mondo dei privati. E infine eh, c'è quello di cui stiamo parlando oggi stesso, cioè tutta l'azione di divulgazione che eh, da quest'anno abbiamo deciso di, eh, di dedicare al tema del giardino storico, quindi è la giornata di oggi che è la giornata convenistica di apertura gli appuntamenti eh, per i prossimi mesi che sono stati eh, raccolti tramite una call for entry che abbiamo, eh, che abbiamo aperto a giugno e che ha consentito di raccogliere più di 100 eventi che sono stati messi a sistema in un programma eh, che lo trovate distribuito anche qui eh, nella, nella biblioteca e e poi anche eh, un, un evento specifico su una realtà che è quella di Bosco Albergati, che è una realtà molto particolare perché è a tutti gli effetti un bene culturale e paesaggistico della nostra regione, eh, un interessantissimo esperimento, lo chiamerei così, eh, dell'architetto Cesare Leonardi a livello territoriale, eh, ma che di fatto eh, non ha nessun riconoscimento a livello territoriale né come tutela i sensi del decreto né come ehm, area di particolare interesse paesaggistico e ambientale, i sensi del piano eh, territoriale, paesistico, regionale quindi è una realtà che eh, eh, ha necessità dal nostro, dal nostro punto di vista di essere riconosciuta e di entrare effettivamente eh, nel, nel, nel novero dei beni culturali della regione Emilia-Romagna. Quindi abbiamo fatto un faremo un approfondimento domani e dopodomani, proprio a Bosco Albergati, per rappresentarne la realtà, per rappresentare il fatto che nasce attorno a un nucleo storico che è quello eh, del Palazzo del Villa Albergati, in quel caso. E... Della, della cui villa rimangono solo dei ruderi ma di cui c'è il giardino storico attorno e che eh, rimane un nucleo importante attorno al quale si è sviluppato il parco eh, di Leonardi. Quindi un ulteriore, eh, ci piacerebbe che questo diventasse un ulteriore tassello del, del grande catalogo che abbiamo eh, cominciato a costruire per arricchire ancora di più eh, l'offerta che potrà essere quella della regione Emilia Romagna, abbiamo parlato di eh, un'inaspettata eh, eh, provincia di Pesaro come provincia giardiniera ecco ci piacerebbe vista la, la grande mole di giardini 1167 potenziali certo ma comunque partiamo da 1167 record che la regione ha che anche la regione Emilia Romagna possa diventare una regione giardiniera grazie a tutti